Sì, per rispondere al collega anche, insomma, De Primo, no, la, in realtà non, non, non si vuole ovviamente sostituire o fare in modo che si sostituisca no, l'Assemblea Capitolina da altri organi, questo assolutamente no, però è possibile magari che vi siano dei dibattiti, no, di discussioni, di materie che magari potrebbero, come dire, ritrovarsi al confine tra una proposta magari che... Ho fatto prima, ad esempio, di revisione costituzionale, insomma, qualcosa che è contrario magari all'ordinamento no, dello Stato. Ecco, e, e, però magari in quelle situazioni che sono limite, già oggi il testo unico degli enti locali dice di fatto che l'amministrazione non può approvare degli atti che sono, eh, come dire, contrari alla legge e, e no, alla nostra carta costituzionale. Quindi in un certo senso oggi non... Eh, non, non, non si pone come dire, un, una limitazione a un diritto eh, che è garantito, anche perché eh, se devono apparire poi eh, contrarie devono anche essere motivate da questo punto di vista e quindi sicuramente eh, il fatto di consentire all'assemblea all di pronunciarsi vuol dire che poi si assume anche una responsabilità di virgolette, no? fare un, un certo tipo di, di dichiarazione, quindi anche di valutare l'esame da questo punto di vista e quindi poi alla fine il dibattito, cioè indirettamente si va a creare poi un dibattito e quindi indirettamente l'esame è come se ci fosse di quella petizione. però in un certo modo magari si prova ad interrompere qualora si dovesse creare una bolla, quindi è semplicemente un meccanismo a tutela dell'integrità dell e del decoro delle, delle, delle istituzioni e dell'amministrazione, tutto qui, non c'è ovviamente una sostituzione eh, con riferimento ad altri, ad altri organi, ecco, tutto qui, grazie e per questo motivo si, voteremo a stensione.